È un'iniziativa bellissima, che è importantissima, che secondo me andrebbe valorizzata maggiormente anche dai mezzi di informazione. Politicamente scorretto è una bellissima manifestazione, una, io credo che sia una, un contenitore di, di, di, di idee, di spunti, di, di soluzioni, è fantastico, io credo che chi ha ideato questa cosa abbia avuto una lungimiranza eh, è esagerata, la stanno tenendo su eh, con sempre dibattiti interessantissimi e credo che sia una, un, diciamo un fiore all'occhiello per, per, per Casalecchi e la sua cittadinanza. Poi la Casa della Conoscenza è un punto di, di raccolta di tutta la provincia di Bologna quindi la qualità degli intervenuti, del, dell'organizzatore, del curatore depone molto a favore di, di questa manifestazione. Dovrebbe andare in onda alla RAI in prima serata e per più sere alla settimana secondo me.